L'implantologia zigomatica che ormai viene utilizzata da più di 30 anni nonostante sia una tecnica che ancora pochi conoscono e pochi utilizzano è una tecnica chirurgica assolutamente molto sicura e prevede il posizionamento dei uno o due impianti sotto l'arcata zigomatica lateralmente all'orbita dell'occhio del, del nostro paziente in un'area in cui l'osso è molto duro e quindi fornisce una tenuta molto sicura agli impianti che andremo a posizionare. Questi impianti che vengono posizionati, a differenza degli impianti tradizionali, hanno una lunghezza molto maggiore perché ovviamente devono partire dallo zigomo, ancorarsi e poi arrivare fino all'interno della nostra bocca, quindi hanno una lunghezza variabile tra i 3,5 cm e i 5,5 cm, addirittura alle volte 6. La parte che non si vede è circa un centimetro e mezzo e viene avvitata saldamente all'interno dell'osso zigomatico e vi è poi una parte liscia che permette di connettere la parte che è inserita all'interno dell'osso con la bocca nella quale verrà poi collegata alla protesi che andremo a stabilizzarci sopra. Quindi questo tipo di chirurgia è sicuramente un pochettino più invasiva è sicuramente molto più difficile dal punto di vista chirurgico perché dobbiamo andare a lavorare in una zona sicuramente un pochettino più delicata, dobbiamo stare attenti a non invadere l'orbita perché potrebbero esserci ovviamente dei problemi eh, nel caso in cui lo facessimo, ma a livello di prestazione ci fornisce esattamente le stesse garanzie gli impianti tradizionali posizionati nell'arcato superiore nella zona frontale eh, nel caso in cui sia presente osso. Per questo tipo di chirurgie, che sono chirurgie un pochettino più importanti, è sempre consigliato eseguirli in regime di sedazione cosciente, quindi col paziente sedato da un anestesista il paziente rimane sempre vigile ma ha un livello di sedazione per cui la sua collaborazione in questo tipo di operazione è molto maggiore e oltretutto non si accorge di quello che andiamo a fare nel tempo che trascorre durante l'intervento. Non sono interventi particolarmente più lunghi, nel senso che anche nel caso in cui dovessimo andare a inserire due impianti zigomatici, uno per lato, l'intervento dura sempre più o meno un'oretta, e un'oretta e un quarto, quindi sono interventi assolutamente alla portata di tutti, e danno ottime garanzie di successo e permettono di riabilitare delle arcate superiori che alternativamente non avrebbero nessun tipo di possibilità se non quella di avere come protesi le classiche dentiere di cui ovviamente abbiamo già ampiamente parlato e di cui conosciamo le difficoltà e delle problematiche che creano all'interno della, della bocca dei nostri pazienti.